Via. Oggi parliamo di eh, eredità e donazione eh, applicati ad immobili da vendere. Ovviamente, essendo io un agente immobiliare, mi permetterò di eh, affrontare questi argomenti da un'angolazione più commerciale e non giuridica, essendo gli aspetti giuridici più propriamente di competenza di un avvocato o di un notaio. Um, un agente immobiliare nel momento in cui mh, si imbatte in un immobile che deve essere venduto e che abbia nella provenienza, provenienza un'eredità, deve immediatamente provvedere a, a effettuare una serie di verifiche propedeutiche alla propria attività. Innanzitutto, eh, prima cosa da fare è quella di Analizzare la documentazione esistente perché non di rado capita che i proprietari o coloro che si professano proprietari in quanto eredi eh, non siano provvisti della documentazione completa. Un esempio per tutti: hanno, ad esempio, l'atto di provenienza, l'atto di acquisto dell'immobile del Decurius ma non hanno ancora provveduto a completare la procedura di ehm, eh, effettuazione della dichiarazione di successione mortis causa. O, ad esempio, non hanno ancora mh, avuto esito le procedure notarili di pubblicazione di un testamento olografo. Quindi, prima cosa da fare è... Ehm, verificare la documentazione e successivamente entrare in contatto con tutti gli eredi. Perché con tutti gli eredi? Con tutti coloro che hanno diritto a ricevere una, una quota di proprietà di quell'immobile. Perché ovviamente è assolutamente impossibile provvedere alla vendita di un immobile se non tutti coloro che gli hanno diritti ereditari sono d'accordo a porre il vendita. Ora, qui si pone soprattutto una questione di buonsenso e innanzitutto diventa importante per il, per il professionista, per l'agente immobiliare, incontrare tutte le persone che possano avere diritto a, a decidere su quell'immobile, perché mh, non di rado si creano un po' anche delle acrimonie tra gli eredi. Soprattutto quando gli eredi hanno aspettative differenti dalla, dalla vendita di quell'immobile, sia perché magari c'è qualcuno che ha una posizione economica più forte degli altri, o anche semplicemente perché c'è un, un atteggiamento proprio a livello di condotta personale, proprio di carattere più incline magari alla, al conflitto. Quindi, Prima cosa da fare è incontrare possibilmente insieme tutti gli eredi e cominciare a spiegare qual è l'attività che svolgerà l'agente quindi La prima attività da svolgere è la ricognizione, quindi la raccolta di tutti i documenti e l'esame degli stessi, perché bisogna capire innanzitutto chi sono i proprietari. Fatto questo, mh, bisogna fare una valutazione dell'immobile partendo anche dal presupposto che la valutazione ha un valore se viene attualizzata al momento in cui l'immobile viene stimato. Purtroppo capita spesso che l'immobile è stato acquistato dal precedente proprietario, dal De Gullius, in anni in cui il mercato era particolarmente florido e quindi gli eredi trovano scritto nel suo atto di acquisto una certa cifra che è stata pagata per diventare proprietario di quell'immobile, ma una cifra che oggi è, per esempio, irrealizzabile sul mercato. E anche lì è buon senso procedere con una valutazione realistica dell'immobile per non creare o generare false aspettative. Quindi si valuta l'immobile e una volta che si ha una esatta cognizione di quello che è il valore dell'immobile sulla base di prezzi di immobili venduti nel recentissimo passato, quindi diciamo negli ultimi sei mesi, 12 mesi, massimo 18 mesi, nelle, nello stesso palazzo o nei palazzi vicini, si riesce correttamente a tracciare il valore di quell'immobile. Tracciato il valore di quell'immobile, si incontrano, gli eredi, e si spiega come si è arrivato a quel valore e quindi che cosa sarà necessario fare da un punto di vista prettamente commerciale per ottenere la vendita dello stesso. A quel punto potrebbe succedere benissimo che uno degli eredi dica eh, ma allora a questo prezzo me lo compro io, perché magari eh, ha la, la capacità economica di poter liquidare gli, eh, le quote degli altri ovviamente in quel caso vige la prelazione ereditaria quindi è normale che è un erede alla, alla precedenza su, su un eventuale terzo acquirente però mh, un agente immobiliare accorto caricato dalla proprietà di vendere l'immobile non può neanche lasciare all'erede eh, potenzialmente interessato all'acquisto di poter esercitare il suo diritto sine die quindi, d'accordo con tutti gli altri, porrà all'erede una tempistica utile perché lui possa fare le verifiche del caso, eventualmente informarsi presso una banca laddove avesse necessità di un finanziamento bancario o di un mutuo, per poi procedere appunto ad andare a perfezionare l'acquisto davanti al notaio di fiducia di questo erede che andrà quindi poi conseguentemente a liquidare gli altri ex comproprietari, che alienano le loro quote di proprietà. Questo viene fatto proprio perché, purtroppo, non di rado capita che un erede, soprattutto quello che ha una protezione economica più forte, cerca di allungare i tempi della sua decisione di acquisto con il fine ultimo di mettere... In difficoltà gli altri eredi che magari possono avere bisogno invece di accelerare la vendita, perché hanno invece esigenze economiche di monetizzare quanto prima la loro quota di mercato, e a quel punto si possono creare anche dei conflitti. Che nella peggiore delle ipotesi possono sfociare nella patologia di una causa ereditaria, ovvero più che altro nella mh, vera e propria. Istanza di divisione giudiziale davanti al tribunale perché è appunto un giudice che possa poi a quel punto svincolare eh, i coeredi e, e mettere l'immobile in eh, una vendita all'asta perché così ognuno venga soddisfatto della propria quota. Quest'ultimo, eh, diciamo, aspetto, quest'ultimo eh, quest'ultima fattispecie è sempre sconsigliabile perché nell'andare. A vendere un immobile all'asta a seguito di una lite che porta appunto a una decisione, un'istanza di decisione giudiziale, abbiamo il, il problema che innanzitutto il, il valore dell'immobile viene poi definito da un CTU del tribunale, che tiene conto ovviamente anche del deprezzamento potenziale dell'immobile, che tiene conto di tutta una serie di fattori, e poi abbiamo tutti i costi della procedura che vanno ovviamente a dover essere scalati dal valore effettivo che viene realizzato in asta dove tendenzialmente, diciamo per abitudine, eh, gli acquirenti comunque cercano sempre di acquistare a un prezzo inferiore rispetto al prezzo di libero mercato. E' è bene precisare che mh, anche quando parliamo di un immobile ereditato, un agente immobiliare esperto deve comunque eh, occuparsi della verifica mh, di quelli che sono gli aspetti ereditari. Eh, chiedo scusa, degli, eh, di quelli che deve occuparsi di quelli che sono gli aspetti urbanistici dell'immobile. Eh, sappiamo che eh, oggi, con, a seguito dell'entrata in vigore della legge 122 del 2010, si è un po' creato uno spartiacque, eh, nel senso che eh, gli atti intervivos abbiamo la problematica è che un immobile che risultasse non conforme all'attuale stato di fatto rispetto alla sua diciamo, potenziale situazione urbanistica tracciata da un progetto o dalle planimetrie, quindi quando ci sono delle difformità urbanistiche, perché ad esempio cosa che non accade eh, di lato, purtroppo soprattutto in una città come Roma, che ha avuto uno sviluppo molto disordinato, eh, può accadere che un costruttore tantissimi anni fa abbia depositato un progetto, una variante di progetto di un certo tipo, e poi invece è successo che nella realizzazione del, del, del fabbricato abbia portato delle modifiche senza una nuova autorizzazione, quindi succede che magari eh, negli atti di compravendita abbiamo il, um, il problema che eh, se non viene regolarizzato l'immobile da un punto di vista urbanistico e catastale, eh, l'immobile non può essere alienato, eh, perché appunto eh, c'è l'obbligo di alienare gli immobili in regola da un punto di vista catastale e urbanistico. Questa problematica ovviamente è impensabile che si possa porre da un punto di vista eh, ereditario, eh, però c'è da tenere presente che se il Decurius aveva un immobile con delle difformità, eh, queste difformità urbanistiche eh, si trasferiscono, che seguono ovviamente l'oggetto eh, mobiliare, si trasferiscono anche agli eredi. Quindi poi, innanzitutto, in capo agli eredi abbiamo bisogno di far presente che prima di godere dei frutti dell'immobile provenienti dalla monetizzazione dello stesso dovranno sostenere i costi per la regolarizzazione urbanistica e ahimè lì a volte eh, ci scontriamo con delle realtà che impediscono la regolarizzazione dell'immobile e c'è questa anomalia nel sistema giuridico dove ecco una persona ha ereditato oggi un immobile che ad esempio fu acquistato all'inizio del 1900 dal, dal nonno, poi è stato trasferito al padre e oggi ottiene ovviamente il, il bene questa persona e nel corso di 80-100 anni eh, nessuno ha verificato, perché si è trasferito ovviamente per successione ereditaria, che l'immobile aveva invece una problematica enorme a livello in quel caso, ovviamente, l'erede eh, eh, diciamo, finale che in quel momento diventa proprietario dell'immobile, nel volerlo alienare a terzi, si ritrova su una problematica urbanistica da regolarizzare e, e non sempre regolarizzare. Eh, ritornando alla questione degli immobili ereditati in, sen in senso stretto, eh, dobbiamo tener conto che bisogna anche verificare se eh, immobile eh, ha avuto eh, una provenienza ereditaria non all'intestato sia in base alla, alla legge ma ehm, in base magari a un testamento e capire se a quel punto i, gli eredi sono in possesso del testamento che sia esso eh, olografo ovvero eh, redatto da, da un notaio e perché nella diciamo, ricerca dei documenti eh, che un agente immobiliare deve reperire c'è da tener conto che eh, questi documenti dovranno essere poi esibiti in ultima analisi alla, non solo alla parte acquirente ma soprattutto al notaio della parte acquirente per far sì che appunto tutto venga verificato eh, in modo che poi il notaio incaricato della della compravendita dell'atto definitivo di compravendita eh, caricato da un, da un terzo acquirente possa dare appunto a quest'ultimo tutte le rassicurazioni sul fatto che l'immobile è alienabile senza, senza sorprese e soprattutto senza pretese di terzi eh, che magari sono stati menzionati in un testamento olografo e non, far parte, non fanno parte magari dei de legittimari che è una delle eh, situazioni eh, classiche che possa dare eh, anche abito a, a delle cause ereditarie cause ereditarie che sono sempre da sconsigliare ovviamente ma che purtroppo eh, in moltissimi casi sono, sono presenti e molte persone <coughs> credono che eh, il loro diritto di, di proprietà eh, sia giustificato e sia in qualche modo dimostrabile con la semplice dichiarazione di successione che viene compilata e presentata presso l'Agenzia delle Entrate eh, competente per il territorio nel quale eh, risiedeva l'ultimo domicilio del Decurius e Spesso ehm, appunto, si limitano gli eredi a consegnare la dichiarazione di successione e danno un'altra cattiva abitudine che è quella di fornire soltanto la prima pagina, quella che riporta i diciamo, codici della registrazione, il nome del Deculius con i suoi dati anagrafici, la seconda pagina dove c'è l'albero genealogico e solo la pagina riguardante gli immobili. Addirittura si hanno tanti immobili, a volte c'è la cattiva abitudine di consegnare soltanto la pagina in cui sia riportato l'immobile che vogliono alienare. Anche questa è un'abitudine diciamo, da correggere perché eh, è bene che si possano avere sotto gli occhi tutte le pagine, anche lì non tanto per una curiosità dell'agente immobiliare, ma perché è sicuro che il notaio possa poi in un secondo momento andarla a richiedere proprio per tutte le verifiche del caso. Inoltre non è mai diciamo, professionalmente accettabile che un agente immobiliare possa avere la documentazione parziale e frammentata. A tal proposito bisogna poi ricordare che in base agli obblighi del codice civile che prevedono la consecuzione delle trascrizioni: quando parliamo di dichiarazione di successione, gli eredi non sempre sono informati del fatto che c'è l'obbligo dell'accettazione dell'eredità. Nel senso che la stragrande maggioranza delle persone ritengono di aver adempiuto i propri obblighi semplicemente presentando la dichiarazione di successione all'agenzia per entrate, che in realtà è una mera dichiarazione fiscale. Invece è assolutamente necessario procedere con l'accettazione tacita dell'eredità, laddove non è stata fatta in maniera esplicita con un atto pubblico in precedenza, e ovviamente procedere anche alla trascrizione della stessa, proprio perché nel momento in cui poi si andrà a, uh, a vendere l'immobile, il notaio che dovrà occuparsi della vendita e quindi della trascrizione del, dell'atto di compravendita, successivo pretenderà che la precedente, eh, diciamo, la precedente trascrizione delle, eh, della, della successione sia già presente. Qualora non fosse stata eh, effettuata prima del, dell'atto di compravendita, è comunque possibile farla contestualmente, un secondo prima dell'atto dell di alienazione finale. Eh, tra l'altro in questa accettazione è necessario farlo una volta soltanto presso un solo notaio per gli immobili dello stesso comune. Quindi anche questo diciamo, può essere importante perché se una persona ha ereditato più immobili ubicati nello stesso comune non è necessario fare più accettazioni tacili, ma serve una sol soltanto, ma la prima volta, farlo per, per tutti gli immobili che riguardano quel comune. Ehm strettamente collegato con uh, gli immobili che provengono da una successione, quindi con il concetto di eredità e successione, e abbiamo anche la, la fattispecie della donazione. La donazione, è, come sapete tutti, è, è un contratto ed è una vera e propria anticipazione dell'eredità effettuata in vita dal donante, cioè dal proprietario di... Di alcuni beni, noi nello specifico parliamo di beni immobiliari, che decide appunto di eh, alienare gratuitamente il proprio bene a un terzo che viene eh, chiamato donatario. Ecco, quando um, un agente immobiliare si imbatte in un atto di provenienza nel quale è citato eh, la donazione, o perché ha proprio davanti agli occhi l'atto di donazione, o perché ha davanti agli occhi un atto di compravendita che fa riferimento a una precedente donazione, lì ehm, scatta subito un campanello d'allarme. Questo perché eh, la donazione è, è un atto, diciamo, revocabile, e anche perché, insomma, è consuetudine che non appena... Il notaio di un acquirente sente che c'è stata una donazione, subito um, partono una serie di controlli, di verifiche, ma soprattutto di allarmirmi che sono anche giustificati. Questo perché? Perché ovviamente la legge eh, prevede che quando eh, una persona viene a mancare, il patrimonio del Decurius eh, si trasferisca eh, almeno per una certa quota. A coloro che sono diciamo, i familiari più stretti. E ovviamente ci sono delle quote di legittima, specificatamente indicate dal codice eh, civile, che individua quali sono queste quote. Ora, quando si parla di donazione, immediatamente si teme che l'atto di donazione, ovviamente questo è pura teoria, ma si teme che l'atto di donazione possa essere stato stipulato per far sì che il, il proprietario, che nel frattempo è venuto a mancare, che quindi ora per semplicità chiamiamo Deculius, eh, abbia voluto in qualche modo togliere dal proprio patrimonio uno o più immobili a favore di una terza persona contravvenendo alle disposizioni del Codice Civile, cioè non rispettando le quote di legittima. Quindi, per fare un esempio banale, se appunto un genitore ha due figlioli e decide di eh, alienare, di donare un immobile a una sorella e al fratello non praticamente trasferire nessun immobile, nel momento in cui si apre poi eh, la successione a seguito della morte del, del donante che ha, eh, che ha appunto donato e poi dopo la donazione, il periodo successivo alla donazione, è morto, allora a quel punto c'è il problema che eh, in base al Codice Civile eh, il fratello dell'esempio che stiamo facendo è un legittimario, cioè è uno di due eh, eredi che ha la, la quota di riserva dell'eredità prevista dal Codice Civile. Ora, se il totale del patrimonio, del Decurius del è di una consistenza tale che, calcolato comunque anche il donatum, quindi non solo il relictum, cioè la parte che è esistente del patrimonio al momento dell'apertura della successione, ma anche il donatum, quindi la quota che era già stata donata in precedenza, quindi se il totale del patrimonio, non è sufficiente per rispettare anche la quota di legittima di questo fratello, allora quest'ultimo ha tutto il diritto di rivalersi nei confronti del coerede, cioè dell'altra sorella, che ovviamente è stata in qualche modo facilitata, avvantaggiata dalle scelte del De Guius, perché ha ricevuto in precedenza già un bene immobile di un valore tale che comunque si presuppone sia superiore al relictum o quantomeno alla quota di spettanza anche del, del fratello del relictum. Ora, il problema qual è? Che la legge consente in, in un caso del genere al, al coerede che è stato danneggiato, che diciamo vede ridurre eh, in qualche modo la, la sua quota, perché c'è stata una donazione in vita del donante, ovviamente mh, la legge prevede che eh, lui possa eh, tutelare i propri diritti eh, svolgendo un, quella che viene chiamata azione di riduzione nei confronti del coerede, che nell'esempio è la sorella. Ma cosa succede se la sorella nel frattempo però ha venduto a un terzo questo immobile? Ecco, qui abbiamo vera veramente una um, situazione patologica, perché se la sorella eh, diventa diciamo, destinataria dell'azione di riduzione del fratello, ma non ha più uh, diciamo, un patrimonio tale mh, per soddisfare le pretese del, del fratello, che magari ha avuto giudizio ragione e quindi si attiva per recuperare l'indennizzo del danno subito, allora in quel caso il paradosso è che il coerente danneggiato, quindi il fratello, nel momento in cui la sorella ha già alienato a un terzo il bene, può addirittura ottenere la restituzione del bene dal terzo, perché appunto quell'immobile oggetto di donazione e quindi, essendo oggetto di donazione, è un, uh, un immobile che lui uh, può avere in restituzione. Ora, um, questo è proprio un caso che um, possiamo individuare come un po' una, una, una patologia fisiologica diciamo, del, um, dell'atto donativo, perché effettivamente poi è, è un po' il vulnus uh, del sistema ed è anche il motivo per cui quando si parla di donazioni tutti immediatamente eh, stanno su chi va là e sono molto preoccupati. E un altro esempio proprio scolastico che fanno tutti i notai agli acquirenti che si rivolgono a loro nel momento in cui vogliono acquistare un immobile di provenienza donativa è quello appunto del, del famoso caso del, del, del figlio illegittimo, nel senso che viene sempre fatto l'esempio che se un, appunto un padre è, ha donato un, un immobile ai figli, e, ma nel frattempo si scopre che c'è un altro figlio fuori dal matrimonio che comunque ha gli stessi diritti degli altri a livello di cose di legittima, anche lì questo Ulteriore figlio ha eh, tutto il diritto nel momento in cui il donante viene a mancare all'apertura della successione di eh, invocare i propri diritti e di attivarsi con un'azione di riduzione nei confronti eventualmente degli altri fratelli che hanno beneficiato di una donazione e che quindi ha visto diminuire l'entità del patrimonio del devuius nel caso di specie a danno di questo Uh, figlio illegittimo. Questo è l'esempio proprio scolastico che fanno tutti i notai. Purtroppo succede che appena un acquirente, un potenziale acquirente, sempre una notizia del genere, è ecco lì che eh, va in, in allarme, si, si spaventa e, e spesso anche si blocca nell'attività diciamo, nell di trattativa finalizzata alla compravendita. Uh, Ovviamente eh, c'è da dire che c'è un vulnus nel sistema, sarebbe stato molto meglio eh, che il legislatore avesse previsto o che gli immobili provenienti da donazione per un certo numero di anni non sono assolutamente vendibili, e di corso questo termine sono vendibili, punto e basta, e, oppure eh, trovare una formula per cui una volta che un immobile è stato venduto a un terzo, eh, il terzo comunque non può ricevere eh, eh, l'obbligo della restituzione al coerete danneggiato che ha attivato l'azione di restituzione. Però, insomma, oggi non è così, quindi oggi cosa succede? È normale che bisogna tener conto dell'evoluzione dell delle donazioni. quindi si differenzia, nel, per andare sul pratico, eh, tra il caso che vede il donante in vita dopo la donazione, e il caso in cui purtroppo il donante è venuto a mancare. Allora, ehm, nel caso di donante in vita è previsto che mh, per mh, 20 anni dalla data di trascrizione della donazione questo atto è revocabile. Ci sono dei casi specificatamente previsti dalla legge per cui addirittura l'atto di donazione può essere revocato dallo stesso donante che quindi ritorna a essere il proprietario dell'immobile. Quindi, da un punto di vista di eh, circolazione degli immobili nel eh, mercato immobiliare, eh, per le compravendite questo diventa ovviamente un elemento problematico. Quindi come si può risolvere concretamente? Concretamente si può risolvere che eh, la prima cosa da consigliare eh, l'annullamento della donazione per muto di senso, ossia far sì che il, il donante e lo stesso donatario, cioè colui che ha ricevuto l'immobile donazione, arrivavano davanti a un notaio e il, consensualmente decidono che il bene, appunto, la donazione viene annullata e il bene viene eh, restituito in proprietà totale. Al donante. A quel punto il donante ridiv diventa proprietario di quell'immobile e l'immobile viene alienato a un terzo e con il ricavato del della vendita a quel punto il donante può decidere di eventualmente procedere a divisione tra uno o più figli secondo le sue eh, decisioni personali. È normale che un po' la situazione si complica quando eh, il donante è venuto a mancare perché se c'è stato un atto di donazione e poi il donante è, nel frattempo purtroppo è deceduto allora lì eh, si comprende che eh, non si può procedere a fare l'atto di annullamento per punto di dissenso andando insieme dal, dal notaio perché eh, non c'è più una delle parti essenziali per fare quest'atto. Lì effettivamente entriamo in una um, situazione molto problematica. E, um, la legge per fortuna comunque ha fissato un termine e, e quindi prevede, si prevede che eh, per dieci anni dalla morte del donante l'immobile eh, può essere comunque anche lì oggetto di azione di riduzione. Questo perché ovviamente come dicevamo prima la donazione è una parte fondamentale del patrimonio del È no? la parte del donato insieme alla relictum e ai debiti, e quindi nel momento in cui il donante è venuto a mancare dalla sua data di decesso, partono i dieci anni perché un erede o un terzo che abbia comunque diritti ereditari sull'immobile possa attivarsi per far valere i propri diritti confronti di eventuali altri eredi. Fino a qualche anno fa, in realtà, quando avevamo questa situazione, eravamo totalmente bloccati. C'è sempre da tener conto di una cosa importante, ossia del fatto che molte persone acquistano tramite eh, mutuo bancario e quindi le banche, eh, sulla base delle indicazioni ricevute dai propri uffici legali, eh, sostanzialmente si bloccano quando c'è una donazione e non ci sono garanzie per poter in qualche modo uscire dai rischi di riduzione di un terzo, le banche generalmente si bloccano, o per meglio dire si bloccavano, perché, ripeto, per quanto riguarda l'aspetto del donante in vita, generalmente si risolve con l'annullamento, la, diciamo, la, la, la risoluzione per motivo di senso. Quando il donante è invece venuto a mancare, non sono ancora trascorsi dieci anni, abbiamo di recente una novità, ci viene in soccorso praticamente un istituto assicurativo che consente di risolvere il problema. Infatti da qualche anno il notariato, benché all'inizio ci fossero delle perplessità più nelle, da parte delle banche che non dai notai, ma invece di recente eh, lo stesso notariato ha, ha approvato eh, le condizioni generali previste da alcune polizze specifiche che sono eh, tra l'altro state studiate da delle compagnie eh, molto famose eh, che hanno appunto creato dei prodotti ad hoc e sono appunto delle polizze assicurative che tutelano il, il terzo acquirente o nel caso in cui sia intervenuta una banca, un istituto uh, finanziario ha, uh, un punto a, a dare un finanziamento all'acquirente all e, e quindi vuole essere garantita sul proprio, sul proprio credito, queste polizze sostanzialmente tutelano il... il, il, il sia l'istituto bancario dal lato o eventualmente il terzo uh, erede che avesse eh, svolto un'azione di riduzione, quindi avesse diritto a, veder, uh, a ricevere un indennizzo e quindi la polizza, uh, a seconda dei casi, indennizza o la banca o l'erede uh, che è stato danneggiato, o tutte e due, evitando così di fatto che... Mh, l'immobile che è stato acquistato in buona fede dal terzo non debba essere restituito eh, all'erede che eh, abbia nel frattempo svolto l'azione di riduzione in quanto danneggiato. Concretamente eh, devo dire che purtroppo quando c'è la donazione il, il problema diventa sempre comunque un problema che... Eh, che nasce cioè concretamente eh, gli acquirenti un po soprattutto quelli che non, non sono particolarmente eh, indottrinati su materie giuridiche ma si documentano così eh, un po eh, sporadicamente su, sui social su google su, su altri diciamo di ricerca appena sentono donazione di prima reazione eh, si spaventa Lì è proprio il compito dell'agente immobiliare da fare proprio da mediatore, cioè spiegare correttamente quali sono le procedure e per fare questo però deve aver svolto un'azione di indagine approfondita dei documenti, perché purtroppo a volte ci, eh, si, si può correre il rischio che l'analisi venga, ehm, diciamo, rivolta soltanto al primo passaggio, cioè. All'atto di, di proprietà immediatamente precedente alla dichiarazione di successione, e, e invece non, non si va a vedere i danti causa del, del decurius oppure addirittura i i causa del decurius, e quindi in quel caso magari non si riesce a vedere nell'immediato che c'è una donazione e magari non sono passati ancora i vent'anni dal dalla trascrizione del primo atto di donazione. Quindi bisogna fare assolutamente molta, molta attenzione quando si parla di donazione. Dall'altro lato ci sono comunque tutti gli strumenti perché un immobile che possa essere eh, stato donato abbia l'opportunità di essere alienato con la massima sicurezza. Anche lì abbiamo a volte il problema a posteriori dell'urbanistica, perché... Perché è normale che quando si tratta di donazione, proprio il rapporto di estrema fiducia che c'è cioè, tra il donante e il donatario fa sì che i controlli urbanistici non vengano praticamente neanche spediti. Nel senso che il, um, il donatario che riceve il regalo a un immobile non è che va a contestare se eh, non so, la finestra eh, di tutto il fabbricato dal, eh, è stata spostato dal costruttore in fase di costruzione, e quindi gli solleva un'obiezione in fase di atto da, davanti al notaio. Però anche lì abbiamo accascato il problema che il donatario, nel momento in cui va ad alienare regolarmente, con tutte le sicurezze di legge, la polizza assicurativa, l'immobile a un terzo, comunque rimane obbligato a dover vendere l'immobile in regola da un punto di vista urbanista. Anche qui abbiamo, secondo me, un po' una patologia del sistema perché diciamo gli aspetti giuridici e gli aspetti urbanistici vanno, sono praticamente due rette parallele che non si incontrano mai nel nostro sistema. Perché abbiamo un problema che, eh, paradossalmente, se io voglio vendere a un terzo un immobile devo assolutamente garantire che l'immobile sia giustamente in regola il regolarizzato se avesse invece nel frattempo registrato le anomalie prima dell'atto di del compramento. Se invece io oh, vengo a mancare questo mio bene, si trasferisce appunto per eredità a un terzo, il terzo può prendere in eredità anche un immobile abusivo e abbiamo quindi il problema che non viene considerato nullo l'atto. Quindi c'è comunque da questo punto Uh, di vista una disarmonia nel sistema, che in qualche modo andrebbe regolarizzato. Secondo me, andrebbe regolarizzato nel rendere molto più facile, molto più uh, anche veloce, grazie anche adesso al grosso passo avanti che stiamo facendo con l'utilizzo di strumenti digitali, le regolarizzazioni urbanistiche, eh, tenendo conto che appunto il ricorso. Alla successione purtroppo è una legge di natura e quindi prima o poi tutti passano per quel, eh, per quel percorso obbligato dalle leggi della natura. E comunque la donazione eh, sono atti che in Italia sono fatti in abbondanza, insomma, secondo i dati di Istat eh, ogni anno ci sono circa 150.000 eh, donazioni e questo avviene non tanto perché gli italiani siano particolarmente generosi ma in realtà perché, come sapete c'è stato di recente un, un grosso uh, grosse agevolazioni fiscali e quindi le donazioni scontano probabilmente un posto fisso a 1.000 euro quindi abbiamo veramente degli, degli sconti incredibili nel passaggio di immobili, soprattutto quando parliamo di immobili importanti, insomma grandi metrature e questo però fa sì che eh, circolano o possano circolare immobili di provenienza donativa o ereditaria che non sono stati verificati da un punto di vista urbanistico. Mentre abbiamo dall'altro lato immobili eh, comprati regolarmente, eh, sui quali sono stati pagati fior fior di tasse e che magari nel momento in cui il proprietario lo va ad allenare ad un terzo, eh, la compravendita si blocca perché eh, a sua insaputa, il costruttore ha creato una importante anomalia nel fabbricato, ma non tanto nell'appartamento, nel fabbricato oppure in tutti gli appartamenti incolonnati no? su una scala, non so, faccio esempio banale, una finestra di tutti i soggiorni che sono uno sopra l'altro, eh, da progetto dovrebbe essere a destra, invece poi l'hanno costruita a sinistra. Ecco, un caso del genere è un problema, è un problema soprattutto in alcune zone di Roma. Faccio un esempio nel centro storico, perché in alcuni palazzi al centro storico che sono ad esempio sottoposti a, alle verifiche diciamo, eh, della sovrintendenza dei beni culturali, ecco, a quel punto diventa praticamente impossibile regolarizzarlo e soprattutto abbiamo l'assurdità che l'immobile eh, per 80-100 anni o più è stato trasmesso regolarmente con atti donativi o atti di successione per testamento e invece poi nel momento in cui l'ultimo proprietario voglia procedere alla vendita si ritrova ad avere un problema enorme sicuramente il legislatore dovrebbe intervenire per una razionalizzazione dei processi di eh, regolarizzazione urbanistica nel senso che è assolutamente corretto eh, imporre dei limiti ed imporre le leggi che possano impedire che ciascun cittadino possa in qualche modo trasformare l'immobile o soprattutto i prospetti esterni a suo piacimento e magari anche facendo cose di scarso gusto estetico, però dall'altro lato, non è neanche possibile che ci siano 40.000-50.000 pratiche dormienti del condono dell'85 e a oggi, dopo 35 anni, non si sa ancora che esito abbiano avuto. Cioè ci sono dei paradossi incredibili. Comunque, ritornando alla questione degli immobili di provenienza ereditaria o degli immobili di provenienza donativa, il consiglio per coloro che avessero interesse a vendere l'immobile e sicuramente di non procedere da soli perché è una materia talmente complessa per cui è bene rivolgersi sempre ai professionisti. L'agente immobiliare esperto si occupa in realtà della commercializzazione dell'immobile, quindi dell'attività promozionale finalizzata poi a trovare, a far trovare l'incontro tra domanda e offerta. È normale che un agente immobiliare professionista debba conoscere tutta una serie di aspetti urbanistici e ehm, giuridici, tali per cui non va ad impegnare le sue risorse, tempo e eh, risorse economiche per promuovere la vendita di un immobile, che in realtà sulla carta risulta già invendibile. Quindi è sicuramente positivo eh, rivolgersi a un agente immobiliare che eh, sia strettamente collegato con avvocati e notai e anche tecnici quali geometri e urbanistici in modo che, eh, chiedo scusa, ed architetti che ehm, appunto grazie alla sinergia dei vari professionisti possa poi provvedere a analizzare i singoli aspetti legati sia alla provenienza sia alla questione urbanistica degli immobili per far sì che possa garantire una sicura e regolare compravendita sia per coloro che vogliono allineare il mobile sia per coloro che lo vogliono acquistare. Io vi ringrazio e vi auguro il meglio e spero che questo video sia stato utile per le vostre informazioni.